Giovedì 27 novembre vi aspetto tutti al programma La Macchina della Musica di Radio Divina Dense che verrà trasmesso in onda dalle ore 21 alle ore 23 sulla radio che fa sognare. In esclusiva avrete in diretta il famosissimo youtuber Giuseppe Simone. Mi raccomando non mancate e visitate il sito www.ciattaqui.com.it Barra radioamici amici. Condividete questo video e fate passaparola. Ma